Eccolo! Eccolo! Ragazzi, quello, quello che succederà oggi avrà dell'incredibile A parte che ho dei capelli orribili oggi Ma uh, ho paura Ho paura perché abbiamo ordinato tanto di quel sushi Ma tantissimo E non so sinceramente quanto riuscirò a mangiarne È davvero tantissimo Cioè fidatevi appena lo vedrete vi spaventerete dite Ma davvero hai ordinato tutto quel sushi? Sì, ho oh, un'altra brutta notizia, la brutta notizia è che mi si sono rotti gli occhiali da sole Quindi non posso fare la solita intro oggi, però provvederò, comprerò degli altri occhiali da sole Ovviamente cosa ve lo dico a fare, se siete nuovi commentate già con un nuovo iscritto Perché vi metterò il cuoricino e non c'è solo un nuovo iscritto, c'è anche qualcosa di nuovo qua È il nuovo merch, trovate tutto in bio e nel primo commento mi raccomando affrettatevi perché è quasi finito tutto Quindi oggi essenzialmente ho ordinato tantissimo sushi e vedremo quanto riuscirò a mangiarne Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a mangiare Buona visione Allora è appena arrivato il sushi cioè Ci sono queste due borse, sono gigantesche, sono tutte e due piene di cazzo di sushi E ora vedremo quanto riuscirò a mangiarne Non so se siete pronti a vedere tutto quello che ho ordinato Sto per farvelo vedere Raga non finisce più Guarda qua, è tantissimo, è tantissimo, raga, non finisce più. Non ce la farò mai. In questi casi i problemi sono due. Non solo come farò a mangiare tutta questa roba, ma anche da dove inizio. <ride> ok. Uh, io inizierei dalle tartare. Okay. Tartare? Hola. Allora, io ho bisogno delle bacchette. Vai, tanto ce ne abbiamo. No! <ride> Un po'. Io però non mi ricordo che ho preso. Mamma mia. Grazie a chi ha inventato il sushi. È arrivato il momento. Buon appetito, bro. Grazie, buon appetito. Co Cos'è sta roba? Sono di qua, mi devo mettere proprio in qua. Mannaggia questo regista. Yeah, yeah. barbuto pianista. Ah, sì. Barbuto regista. Elettricista. <ride> è, è squisito. È illegale. Vedi quei video con cui la gente guarda mangiare altre persone? Noi. No, no. noi. No, è illegal. Barbuto mangiuto. Mangiuto non è bello. È piaciuto da vedere, non lo so. Non lo no, so, no, niente è troppo difficile. Questa E eh, neanche in realtà. Ricordo cosa ho preso bene o male. Io mi ricordo qualche cosa particolare, me la ricordo forse. Io sono già pieno. No, scherzo. <ride> Una tartar. Mi dispiace che la telecamera sia così lontana, ma qua abbiamo un problema. Non ci stava, <ride> cioè c'è troppa roba. Ah, qua c'è anche la sassateriaki Dobbiamo trovare un posto di là, mettiamo quelli completed. Mmm, wow. Prova oh. questo, what is che? È il bollo fritto con la salsa teriyaki Vai Questo è da assaggiare, è tipo d'obbligo Sì Benissimo. Salute Alla nostra Vediamo se ce la faremo È una sfida <ride> Questo è tutto quello che manca ancora Quindi siamo ancora in alto mare O oh no Borro? Molto alto <ride> Uh, ma noi siamo carichi, abbiamo fame e il sushi ci piace Allora abbiamo fatto un conto, ci sono circa 200 pezzi di sushi da mangiare Solo di roll sono 84, giusto? 84 roll <ride> Perché qua ne abbiamo tre file Uno Qua altre tre file, lì altre tre file Poi lì in fondo c'è tutta la verdura Le damame, tutta roba fritta C'è un botto di roba e un po' di roba Già l'abbiamo mangiata Qua la situa abbastanza, a parte le mie pagnottelle che stanno crescendo sempre di più Ma la situa qua è abbastanza Disagiante Non devo prendere la Fanta, forse devo prendere l'acqua Però raga Qua, cioè dovevo, io devo ancora iniziare i roll Dobbiamo... Cioè hanno mangiati 3-4. Guarda qua ne abbiamo un'altra praticamente un'altra ancora quella, quella e un'altra ancora che Manca ancora una fila quindi Sto sudando Non so se si nota Penso mm. di sì Si è sentito un rumore strano Raga scusate Ma ho dovuto per forza attaccare il ventilatore Stavo morendo E stanotte arriva a piovere dai Forse È Bologna. E infatti no davvero dove piovere Non sto scherzando Voglio qua sotto nei commenti altre sfide Tipo quanto kebab riesce a mangiare Quanta pizza riesce a mangiare Con altri piatti fatemelo So che all'apparenza può sembrare assurdo Dici No ma tu stai ordinando tutto quello da mangiare Io in realtà già di mio Mangio tantissimo, quindi se mai uno di voi o più di voi eh, venisse a cena con me non spaventatevi ragazzi Però questo è un modo per anticipare quello che potrebbe essere Se qualcuno vuole venire a cena con me sa che mangio tantissimo <ride> e mi suona il telefono Questi qua con, penso siano mandorle quelle sopra mm -mm. Abbiamo cercato di prendere cose molto particolari oggi Non come spingi! Buonissimo Tanta cazzo di roba abbiamo preso Proprio. Questo è pollo fritto. Quello è pollock fritto. Mm. No, mi sa il salmone. C'è un salmone. Un consiglio per tutti i sushi d'Italia nel mondo. Attenzione a quando entra barbuto. Esatto. Se mai, <ride> e se mai sappiate che quel barbuto sempre piaciuto sta venendo a mangiare da voi, chiudete. <ride> Perde prima. Fidatevi perché con tutti i clienti che entrano insieme a me, ci andate lo stesso a perdere. Meglio che chiudete quella sera. <ride> da scherzo, una volta mi è capitato che sono andato a un sushi. <ride> O, gli ovviamente, perché se no io non ce la faccio mica. Han <ride> chiuso per te? No, non ha chiuso, ma è una certa. Mi hanno detto che il salmone è finito, è impossibile, cioè, capisci, vai a mangiare uno you e ti dicono salmone è finito, E palesemente lo fa una posta perché ne sto mangiando talmente tanto. Cioè, il salmone costa comunque. E ti hanno detto basta, Barbuto. Ha Mi hanno detto basta. Mi hanno detto no, fermati un attimo. <ride> T'ho sgamato. Pausa break. <ride> Poi come per magia, ovviamente tanti, sono arrivati tanti altri clienti, no? il locale si è riempito, quindi tutti volevano il salmone ovviamente, se no non mangiavano, perché quello che viene preso di più in sushi, correggetemi se sbaglio, è il salmone. Come per magia il salmone torna. Sì, Il salmone torna e inizia a distribuirlo a tutti, però poi a me ha detto no, basta. Come va? Stasera la porta a letto. <ride> No, no Comunque, situazione Barbuto, <ride> spiegaci un attimo <ride> Cosa succede? Raga il sushi, il sushi. È il sushi Spiega un attimo a, al pubblico qua Come se a me Ah, è così quella guerra? Eh? Come funziona qua? Ah, allora, è qua Così funziona <ride> Non ce la fa più Raga, non ce la fa più <ride> Fa finta di riuscirci No, serio, quanto manca? Manca ancora... Cioè, guardate qua Tutti questi Tutta sta roba Questo è praticamente pieno Abbiamo due box qua pieni Aiuto Ragazzi, so che avrò fatto venire fame a tantissimi di voi A uh, uh, noi un po' meno adesso Se qualcuno vuole venirmi ad aiutare, a venirci ad aiutare, mi scrive in direct su Instagram Siamo felicissimi di condividere il nostro sushi e queste pagnotte <ride> Ho recuperato Diventa... tutto quello che non ho mangiato stasettimana Diventa difficile anche ridere Ma talmente la pancia piena Sì, appena arrivo esce un nigiri Esce uh, le tartare Esce uh, un roll Poi con questa bella cochina e la fanta è un piacere. Infatti la Coca e la Fanta non sono state delle ottime scelte a livello di bibite per Fare affrontare qui. tutto questo sushi. Susi. Ah. In questo momento chiudete gli occhi. Mi sta venendo un abbiocco. Ah. Presente quando mangi tanto che ti viene sonno. Non so se fosse successo al ristorante. Ho oh. <ride> oh, voglia ancora di Fanta, finita fantastica si sì, ho preso la fanta perché sono fantastico allora sono qua collassato sulla poltrona direi che abbiamo mangiato abbastanza siamo riusciti a finire tutto sapete cosa succede quando si mangia così tanto? viene l'abbiocco io ora voglio solo di andare al bagno <ride> e poi a dormire <ride> Posso dirvi che quando mangio così tanto sushi Mi sento un po' briaco Non so se è il sushi, la salsa di soia il fatto di mangiare tantissimo Comunque ci vediamo venerdì con un prossimo video Perché ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì Esce un nuovo video Se non avete visto quello precedente andatelo a vedere Perché è bellissimo Io vi saluto vi mando un bacio Ciao belli